persona, Contatto umano, un lavoro positivo e operatori qualificati che mi hanno ridato il sorriso e la speranza. Un progetto che punta al coinvolgimento attivo, questa esperienza diventa come una grande famiglia. Reddito e inclusione attiva è stata una risorsa importante. È un progetto a disposizione dei comuni dove eh, le persone che si rivolgono ai servizi sociali hanno l'opportunità di eh, fare delle esperienze di volontariato all'interno delle associazioni del territorio per tutta la comunità. Il progetto RIA nasce nel 2014 su impulso della Regione Veneto e progressivamente si è esteso sempre a più comuni. Nel 2018 hanno partecipato circa 230 associazioni e sono stati coinvolti 500 cittadini circa. Di questi la maggior parte hanno un'età compresa fra i 36 e i 55 anni, sono equamente distribuiti tra uomini e donne e il 70% di loro sono di origine italiana. Allora, il progetto regionale RIA è un progetto di coinvolgimento attivo delle persone che si rivolgono ai servizi sociali dei comuni eh, perché hanno un bisogno economico o comunque è una forma di disagio, di emarginazione. Eh, a fronte di una logica puramente assistenziale quindi di contributo economico e basta ehm, il progetto prevede l'attivazione e il coinvolgimento delle persone all'interno del tessuto sociale e delle associazioni del territorio attraverso un patto che viene siglato tra il comune la persona e l'associazione che la ospita a fare un'attività di volontariato e di attivazione sociale Iniziata con molte paure Soprattutto le paure di non essere in grado di essere all'altezza, ho imparato dagli assistenti sociali a saper gestire meglio la cosa, ma anche con i volontari. Il volontariato ti permette di sentirti una persona che viene utilizzata in qualche maniera. Non, non, non concentri l'attenzione più su te stesso, non c'è bisogno ma devi concentrare l'attenzione sugli altri quindi indipendentemente dall'età il volontariato ti permette di non morire dentro Di imparare impari a diventare molto più sensibile a guardare molto più negli occhi ti permette di essere anche, una, secondo me, una persona migliore Io devo dire che le persone che abbiamo in qualche modo ospitato ma forse neanche in generoso devi ospitare, con le quali abbiamo avuto il privilegio anche di lavorare no? ci hanno ricordato ogni minuto qual è la nostra fragilità collettiva, non tanto la loro fragilità e come in qualche modo assieme possiamo arrivare a fare una cosa quindi lavori sul positivo ha fatto crescere io penso la nostra organizzazione in consapevolezza rispetto ai percorsi che queste persone fanno ci ha fatto crescere nella dimensione di avere più chiaro qual è il nostro ruolo come attori sociali in cambiamento. Allora, un cambiamento è un'esperienza che mi è piaciuta perché ho conosciuto delle persone che non conoscevo c'è stato subito anche un buon feeling tra di noi, quattro persone completamente diverse per cui c'è stato uno scambio di idee, di, di opinioni ma anche di esperienze anche del vissuto ognuna del proprio paese per cui al di là di quello che siamo venuti qua ad imparare c'è anche stato un po' il contatto umano per cui era anche bello vederci una volta alla settimana incontrarci siamo diventate amiche, diciamo, nel senso perché così si è anche ricevuto qualcosa per cui crescere anche culturalmente in un certo senso attraverso questa cosa qua ecco, c'è cioè, tutto un contatto che magari in un altro luogo non avrei avuto cioè, quindi è apprezzavo anche questo è stato un incontro positivo per me perché nel mio mondo, quando hai più di 50 anni, vieni isolato e ti trovi purtroppo a non poter sfogarti e parlarti con nessuno. È talmente bello stare insieme con queste persone, cerchi di farglielo capire, perché dopo comunque diventa come una grande famiglia. Ti confini di più con l'assistente sociale perché sa le tue problematiche e poi è come un prete, ed è un bel percorso. È una cosa che magari ti può dare un input a metterti a confronto con i tuoi pari. Prima determinate cose già un po nervosetto e stando qua e facendo determinati lavori mi ha ga... calmato che que... con l'età che ho e... girato tutta venezia a portare il curriculum in giro per tutti gli angoli di venezia grazie all'aiuto di Mariangela Ecco qua in chiesa, fai i lavori. È qui che ospitiamo 10 ragazzi autistici. È stato un bel eh, rapporto di inserimento e anche di amicizia. Effettivamente i risultati li stiamo vedendo in termini di eh, beneficio per, per tutti gli attori eh, di questa esperienza. Il volontario vieni pure a Med. Mi piace anche che Iman e sua figlia si sia resa disponibile, per, attratta dal suo entusiasmo, a venire a darci una mano come volontaria, come studentessa. Quindi C'è stato un coinvolgimento non di una persona ma di una famiglia dentro a un'associazione che ha come finalità e come scopo, proprio questo, dell'integrazione, dell'aiuto e della solidarietà so <laughs>